Partirei con un grande ringraziamento a nome veramente di tutta l'UISP. 35.000 volte grazie, perché 35.000 sono state le persone, cittadine e cittadini di ogni età che oggi hanno partecipato alla 38esima edizione di Vivi Città, la Corsa dei eh, Diritti. E, come sappiamo, una manifestazione che mette insieme agonismo, quindi competizione con la partecipazione veramente per tutte e per tutti. Eh, come nella migliore tradizione dello sport sociale della Wisp. Ancora una volta appunto, abbiamo corso e abbiamo camminato quest'anno in 34 città, in centri urbani e non solo, per i diritti, eh, dalla pace alla sostenibilità ambientale. Tantissime, migliaia e migliaia, le famiglie che hanno corso e che hanno camminato con eh, noi. Eh, il presidente della FIDAL, Stefano Mei, che ci ha accompagnato anche qualche giorno fa nella conferenza stampa di Lancio, oggi era a Spezia, nella sua Spezia e ha corso, insieme a tante atlete e tanti atleti. A Bari avevamo il sindaco, Antonio De Caro, che ha corso della vivicità barese, sindaco di Bari, ma anche presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni d'Italia, poi tantissime note di colore. Un grande sforzo organizzativo, quindi un ulteriore ringraziamento,